E chissà quale sarà la temperatura dell'acqua a Capodanno perché ormai nell'immaginario collettivo di tutti noi l'immagine del primo tuffo dell'anno nelle acque gelide di pane e pomodoro tutto al termine di una marcia longa che è stata pensata per avvicinare le istituzioni e i cittadini al mare sotto l'egida di San Nicola. Per parlare di tutto questo diamo, diciamo buonasera a Ottavio De Gregorio che è il presidente dell'associazione Gruppo Impegno Spiaggia Pane e Pomodoro. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, ci domandiamo, eh, dopo due anni ritorna la marcialonga Nicolaiani e anche il tuffo nelle acque gelide, ma queste acque gelide aiutano davvero a riavvicinare la città col mare? Che cosa vi spinge a fare quel tuffo? È importante, perché quando abbiamo iniziato nel 1998 eravamo un gruppetto, ci chiamavano Di Matti, che facevano la, la maratonina e poi con il tuffo a mare. Successivamente c'è stato un crescendo, un crescendo di partecipazione. Poi abbiamo avuto anche il sesso femminile che... Ha preso il sopravvento e che partecipa a questa manifestazione oltre che i cittadini che vengono ad assistere alla, al tuffo a mare quest'anno con questa temperatura ci prevediamo prevediamo il boom quindi ci sarà molta gente una manifestazione anche molto voluta dall'assessorato allo sport dall'assessore pietro petruzzelli non solo il tuffo e la marcia longa perché i momenti che proponete di vivere insieme sono davvero tanti Sì, questo è il merito va dato innanzitutto all'unione italiana sport popolare e al Centro Sportivo Italiano che, sono i, che continuano l'organizzazione di, di questa maratonina, di questa manifestazione perché ci fu un periodo in cui c'erano delle grosse difficoltà a proseguire e l'intervento dell'Unione Italiana Sport Popolare e del Centro Sportivo Italiano nonché dei veterani dello sport e dell'Associazione Bersaglieri, insieme alla nostra associazione ha consentito di proseguire e prevediamo una grossa partecipazione a questa manifestazione. E... Immagini storiche le vediamo e poi le cercheranno in tutto il mondo, ci si iscrive gratuitamente, non ci basta mandare una mail a bari.wisp.it, grazie a Ottavo De Gregorio per essere stati con noi, aspettiamo le immagini di questo tuffo anche quest'anno okay. e grazie. grazie